Allora vi mostro qua un po' di shopping che ho fatto da Wish, Wish mi raccomando è una droga, è una cosa tremenda, quando prendete qualcosa eh, prenderete il mondo, perché costa niente davvero. Poi mettete tutto nella lista desideri, man mano durante le giornate ogni giorno ci sono alcuni prodotti in offerta e stranamente vanno in offerta proprio quelli nella vostra lista desideri. Quindi non perdeteli subitissimo, aspettate un qualche giorno e vedrete che davvero si possono fare delle buone offerte. Poi, eh, a differenza di altri siti comunque cinesi, ad esempio AliExpress o altri, io trovo che questi della Wish sono molto più veloci con la spedizione. Ah, pago tutto io, non ci sono sponsorizzazioni assolutamente, però ho notato che AliExpress 3 mesi, Wish. Ad esempio, una cosa che doveva arrivarmi a luglio, mi è arrivata adesso con più di un mese di, eh, di velocità. Un mese in anticipo. Quindi, basta parlare, vi mostro gli acquistini del periodo. E fatemi sapere se vi piacciono questi video, un po' compro cose a caso sul web. Ciao! Stanno iniziando ad arrivare i pacchettini della Wish. Allora, la Wish, la cosa furba è che le cosine costano poco, ma se stiamo attenti... Come si compra? Si mette tutto nella lista desideri e poi si aspetta uno o due giorni, perché comunque sia loro furbi, mettono in promozione gli articoli che abbiamo nella lista desideri. Quindi io tutte queste cose le ho comprate gratis, ma pagando solo la spedizione, quindi tutte a un euro, perché la spedizione era un euro. Prima ho preso questo cavalletto che mi serviva, qualcosa di morbido, per gli swatch e questo ha sia la parte per la telecamera che quella per il telefono. Un euro. Poi questo che è il supporto per il telefono. E anche questo mi serviva. Quindi andiamo sempre a un euro. è questa cosa qui. Si mette così. Lo possiamo eh, regolare più o meno eh, basso. Qui ci mettiamo il telefono. E così ha il supporto e non si muove ok anche per vedere i video oppure per registrare ultima cosa che è arrivata oggi è qui di questi ma vabbè un euro va bene sono questi stampini per eyeliner, sono in silicone e ci va messo in teoria l'eyeliner sopra e poi stamparlo sull'occhio sinistra e destra e questi qua dobbiamo provarli altra cosa sempre a un euro e sempre da wish è questo porta uovo eccolo qua che è proprio una porta spugnetta che ci va messa la sponge quindi la spugnetta per il make up non guardate questa che la stavo per lavare comunque va messa qui ecco, e così eh, non è appoggiata non si, si è bagnata non va a ristagnare e poi è comoda e non va in giro ci sta benissimo lì adesso la lavo ah, anche questo sempre a un euro ultimo acquisto del periodo è questo tappetino della wish sempre a un euro dovrebbe essere un tappetino per eh, da mouse per appoggiarci sopra il polso in questo modo dovrebbe essere più morbido e poi andare ad eh, usare il mouse allora non so se funziona ma questo costava un euro è carino piccino ok il mouse scorre bene e io ho notato comunque sia che dopo un po' che sto al computer e ci sto molto spesso Iniziano a formicolarmi le mani ed ad addormentarsi il polso o la mano Quindi magari questo può aiutare un attimo ed è... L'ho voluto provare Avete visto tutto il mio shopping del momento su Wish ma state attenti perché ce ne sarà molto altro ve lo garantisco io E se vi piacciono questi pic piccoli video fatemelo sapere con un like Condividetelo anche così i vostri amici o amiche possono vedere e questi prodottini a prezzi davvero bassi. Mi raccomando sempre il like, iscrivetevi così non perdete i prossimi video e anche la campanella così verrete avvisati. Ciao!